Ciao, in questo video ti parlo dell'attrazione generata dall'appartenenza al gruppo, ossia l'attrazione verso ciò in cui ci identifichiamo. È un argomento di cui abbiamo già parlato precedentemente, nello specifico ne abbiamo già parlato quando si parlava di distorsioni cognitive, qui voglio ribadire alcuni concetti importanti perché l'appartenenza al gruppo rientra in tutto e per tutto in quelli che sono gli stimoli più... Eh, adeguati per andare a creare attrazione nei confronti eh, del tuo sito, di quello che sta vedendo l'utente. Come applicare l'appartenenza la, la al gruppo ad un sito web? Già alcuni esempi te li ho mostrati quando abbiamo affrontato l'argomento precedentemente, ma qui andrò un po' più nello specifico, ti darò alcuni esempi ancora più pratici di come ragionare quando vai a creare l'appartenenza al gruppo. Ma eh, è importante naturalmente che ripartiamo insomma, per ripassare alcuni concetti chiave eh, che sono relativi proprio a questo tipo di, di stimolo che puoi attivare. L'appartenenza del gruppo parte soprattutto eh, dal concetto che è stato espresso in maniera egregia dalla Apple nel 2006 con questo bellissimo, eh, stupendo advertising eh, che è il Mac dove praticamente viene, vengono mostrate due tipologie diverse di eh, persone una che ha scritto sotto Ama AMAMEC e l'altra MPC. In entrambi i casi eh, la persona che sta guardando questo advertising probabilmente nella maggior parte dei casi vorrà identificarsi nella persona più smart, nel ragazzo eh, e non nella persona un po' più eh, un po' più ingessata dell'utilizzatore tipico del PC e quindi di conseguenza eh, si crea quella chiamata identificazione, appartenenza ad un gruppo sociale ben definito. La caratteristica principale dell'appartenenza al gruppo è quella di andare a eh, creare una situazione eh, molto particolare. Eh, diciamo che è creata dall'ossitocina dall che è un altro neurotrasmettitore come la dopamina che però è chiamata in gergo molecola dell'amore e ci aiuta ad avere dei legami più stretti con le persone che percepiamo essere all'interno del nostro stesso gruppo il problema è che ci rende sospettosi, paurosi e perfino sprezzanti verso gli altri se ti potessi tradurre questa cosa ti, ti farei un esempio relativamente a, al, al fatto di quando dei tifosi di calcio no? che so, sono pronti a, a imbeire contro l'arbitro, a difendere a spada tratta i propri beniamini e addirittura in alcuni casi ad arrivare anche a gesti molto estremi senza avere poi dei, dei veri legami con queste persone. Semplicemente si sentono parte di un gruppo e questo lì autorizza nella loro testa ad avere determinati atteggiamenti e magari provare determinate emozioni di fronte a determinati stimoli che ricevono. Questo è importante dal punto di vista de concettuale del marketing perché vuol dire che se sei in grado di eh, far percepire a una persona di far parte di un gruppo ben definito diventa molto più facile che si leghi fortemente a questo gruppo e rifiuti chi fa parte di gruppi diversi. Eh, all'esterno, quindi abbia una, una sorta di avversione con confronti degli altri, perché se fai parte di un gruppo la tua identità è ben precisa all'interno di quel gruppo, automaticamente non vorrai essere parte, non vorrai essere ciò che non sei e quindi chi è al di fuori del tuo gruppo. Come si applica questo uh, meccanismo all'interno di un sito web, considerato che è uno dei più potenti metodi di attrazione a livello automatico che possiamo instaurare a livello di comunicazione? Beh, eh, Uno dei mezzi che hai già visto diverse volte, che ti ho spiegato diverse volte, è quello di utilizzare dei modelli ben precisi, per i prodotti di abbigliamento che vanno a rappresentare per esempio l'ideale acquirente di, quel, di quella tipologia di prodotto. Nello caso specifico la persona che acquisterà in questo sito è molto simile a quel tipo di modello, che non è un modello standard, è un modello particolare, un modello molto più eh, atipico rispetto a quelli che si è abituato a vedere magari eh, su una passerella, ma è in realtà la rappresentazione perfetta identitaria del gruppo sociale degli acquirenti di questi tipi di prodotti di abbigliamento. Quindi in questo caso è molto efficace mostrare questa situazione perché uno shooting di questo tipo è in grado di creare proprio empatia identificazione nel gruppo di appartenenza dell'acquirente tipico un altro aspetto è per esempio mostrare eh, chi fa parte eh, del tuo team del tuo staff oppure dei tuoi fornitori in maniera eh, eh, con uno storytelling che li avvi che avvicini molto il, uh, questa cosa al tuo stile di, di, di vita di comunicazione se sei una persona informale, questo è un esempio pratico, e vendi vini e vuoi che la persona che compri da te sia altrettanto informale, quindi meno non persone ingessate ma che abbiano un approccio al mondo vinicolo molto più rurale, eh, simile al tuo, allora quello che puoi fare è andare a parlare per esempio di quelli che sono i tuoi fornitori, mostrarli come eh, viene fatto in questo... Eh, esempio di sito, eh, con delle fotografie che sembrano quasi amatoriali, rappresentandoli in momenti assolutamente informali, anche dal punto di vista degli indumenti indossati, però questo avvicina moltissimo la sensazione di far parte di quel gruppo di persone che comunque non bada particolarmente a certi tipi di atteggiamento, anzi di cerca qualcosa di informale. Molto importante, eh? questa comunicazione sono aspetti molto delicati e molto efficaci dal punto di vista della comunicazione attrattiva. Un altro aspetto interessante è mostrare per esempio come quel determinato gruppo sociale con quella determinata identità, ideali, di vita e modi di essere potrebbero utilizzare quel prodotto. Quindi guarda queste immagini, cioè vedi questo prodotto normalmente come lo vedresti, poi lo vedi ambientato in una stanza che è fatto in un determinato modo, già lì capisci il tipo di psicologia del possibile acquirente. Infine vedi anche lo stesso prodotto utilizzato in una maniera molto particolare da una coppia. E fai parte di questo gruppo sociale, sei una di quelle persone che utilizza i piumoni in questo modo, oppure è più precisa, li tiene sempre perfetti, e così via. Ecco, anche questo è un meccanismo importante nel vendere un prodotto, nel far capire che quel prodotto è per quel tipo di persone, non per altre. Un altro aspetto interessante è questo, far vedere il team come sta lavorando, ok? Un momento di lavoro, il il questo è in, nello specifico eh, ti fa vedere tanti, tante foto di persone quindi in realtà invece di fare la solita foto formale in posa qui si mostrano momenti di situazioni di lavoro e quindi il utente si può identificare se si parte di quel tipo di, di gruppo di persone se si rivede con quel tipo di abbigliamento quel tipo di approccio eh, quel tipo di, di cultura e così via e quindi è importante anche in questo caso se per dimezzare quelle che sono le distanze del digitale a, a poter utilizzare un approccio di, identif di, di identificazione di questo tipo Un'altra cosa interessante, guarda questa, è eh, il mostrare il team raccon facendolo raccontare è, è parlare del luogo di lavoro facendolo raccontare dalle persone che ci lavorano. Questo è interessantissimo dal punto di vista dell'appartenenza al gruppo perché eh, ti dimostra la, la felicità, quanto si trovano bene determinate persone in un posto, non specifico questo site ground, e cosa dicono di quel posto e tra l'altro puoi anche vedere come si vestono, qual è il loro tipo di atteggiamento, che sensazione ti danno a livello proprio di interazione no? e questo è altrettanto importante sempre nel farti eh, percepire questa appartenenza al gruppo se tu sei eh, una persona che apprezza questo tipo di immagini e persone che sta vedendo molto probabilmente ti sentirai parte anche di un fornitore di questo tipo no? altro aspetto interessante questo è un argomento che è molto dibattuto specialmente in ambito turistico, ed è il fatto di eh, come mostrare le stanze degli alberghi. Questo è nello specifico del Dreamcast Hotel di Disneyland Paris, eh, che eh, come vedi in questa foto, è, questa è una foto mostrata eh, molto professionale fatto molto bene che ti mostra com'è la stanza e tu, tu puoi immaginare come potrebbe essere eh, abitare lì però nel caso specifico essendo Disneyland un posto che ha un eh, pubblico ben preciso di riferimento eh, potrebbe essere interessante fare una lieve modifica a questa foto e mostrare per esempio lo stesso luogo con le persone eh, con una famiglia ideale che lo soggiorna quindi non più tanto il posto di per sé com'è esteticamente che caratteristiche ha ma come Viene vissuto dalle persone che eh, ci, ci dormono, ci vivono. Interessante, perché qui spostiamo proprio completamente l'attenzione, come vedi, addirittura in questa immagine non sono mostrati particolari caratteristiche della stanza. Questo meccanismo lo puoi fare, eh, e questo è un consiglio che ti do, in generale quando è un target ben preciso, quando c'è un'identificazione di gruppo ben preciso, allora lì eh, vale la pena mostrarlo. In tutte le altre casistiche in cui magari fai vedere delle stanze, ma quella stanza non è per una, per una tipologia particolare, per un gruppo sociale particolare di persone, o una tipologia ben definita, allora in quel caso ti consiglio di eh, magari trovare una soluzione alternativa che potrebbe essere semplicemente quella di mostrare la stanza ma non in maniera totalmente perfetta semplicemente magari un po' usata per far, per far capire all'utente che sta guardando che potrebbe trovarsi in quel momento lì anche lui no? non è così patinata e perfetta come la sta vedendo ma è vissuta è da lui durante la sua vacanza e il suo viaggio quindi anche questo è un aspetto interessante eh, dove puoi e dove esiste un gruppo di riferimento a livello di, di pubblico, di di vendita allora a quel punto è importante che tu capisci come estrapolare questa informazione e renderla evidente nel processo di attrazione dell'utente appena arriva sul sito questa qua ti faccio vedere le due foto a confronto così ti rendi conto della, della differenza sostanziale, di no? d'impatto, no? mentre la prima immagine è molto fredda, la seconda a livello emozionale è molto, è molto forte, specialmente se ci si identifica e si ha quel sogno no? di andare a Disneyland con la famiglia. Ok, ti chiudo con questa immagine che poi apre un concetto eh, ulteriore che affronteremo nelle prossime lezioni, che è quello del confronto, però qui voglio farti ragionare appunto sulla differenziazione che c'è appunto nell'utilizzo delle immagini di confronto per quanto riguarda l'identificazione in un gruppo specifico. E anche questo è un ripasso relativamente a un argomento che abbiamo già trattato all'interno delle distorsioni cognitive, però è bene che te lo ricordi. Ricordati che tutte le volte che tu fai una pubblicità che va a mettere a confronto due brand eh, che hanno un gruppo di identificazione di riferimento come eh, clienti eh, in quel esatto momento eh, non stai facendo una pubblicità per acquisire nuovi clienti e magari rubarli al tuo concorrente ma lo stai facendo semplicemente per andare a rinforzare le credenze di chi è già tuo, eh, il tuo pubblico perché perché eh, ti faccio un esempio se mostri questa pubblicità a un fan della shark probabilmente ehm, penserà che è stato ha fatto un acquisto giusto, ha fatto l'acquisto perfetto e che quello è il prodotto ideale da comprare. Se mostri lo stesso identico eh, advertising a un fan della Dyson penserà che questo advertising è assolutamente eh, non chiaro perché i parametri che sono stati scelti sono, non sono, sono solo quelli dove l'altro prodotto è migliore e soprattutto non c'è un organismo eh, chiaro che ha identificato questi valori e che può eh, eh, confermare questa differenza tra i due ok eh, quindi quando ci sentiamo appartenenti a un gruppo eh, è difficile si crea anche quello che è, è il pregiudizio non so la, il, il bias la, la distorsione di conferma relativamente al fatto che il gruppo di cui facciamo parte è sempre il migliore anche se riceve delle critiche e questo va ad incidere chiaramente su quelli che sono uh, gli obiettivi di una pubblicità comparativa come quella che stai vedendo. Benissimo, eh, anche questo video è finito, ti aspetto alla prossima lezione.